State seguendo davvero in tanti anche attraverso i social Facebook e YouTube quindi grazie grazie anche dei vostri tantissimi messaggini ringraziamo Antonio, Filippo, Maria, il piccolo Federico che sta per nascere quindi tanti auguri Maria Chiara e abbiamo qui con noi Federico Salamone di Ostia Holiday BMB and Luxury Real Estate, ciao Federico! Ciao, buongiorno Cesare, come va? Allora, tutto bene Federico, qui siamo partiti alla grande, c'è un bellissimo sole, ma ci vuoi parlare di questa tua creatura, soprattutto in una realtà come Ostia? Ma certo, molto volentieri, ma io prima devo approfittarne perché ti sto seguendo, Cesare, ti devo fare i complimenti, questa trasmissione ha un'energia, degli ingredienti che secondo me è veramente un successo. Grazie. E sei tu come professionista, ospiti speciali, veramente bello una bella sensazione ascoltarti Complimenti. grazie Federico ma io i complimenti li voglio fare a te perché io spesso vado ad Ostia e tu attraverso i tuoi progetti attraverso la tua attività imprenditoriale hai creato davvero un qualcosa di unico di Ostia io molte volte dico non è Miami, è Ostia ma tu invece pensi che Ostia sia Miami raccontaci un po' ma io ci metto tutto il mio ottimismo mi conosci e sono contento delle parole prima del grande Filippo Roma eh, però insomma, bisogna essere più ottimisti, eh, qui c'è una stagione in corso e io vedo che la, lo stimolo risponde, noi abbiamo fatto questo progetto turistico importante, quindi sembra di essere a Barcellona e all'arrivo delle persone, soprattutto romani in questo periodo, trovano una reception professionale, trovano un bar, eh, una caffetteria eccezionale dove si svolgono aperitivi eh, dal vivo, musica dal vivo, artisti. E quindi, sai, c'è questa sensazione turistica che quasi non ti immagini all'arrivo di Ostia. Eh, ovviamente contornata dalle nostre strutture molto importanti, abbiamo questa ricettività diffusa eh, è come oggi se fosse un albergo diffuso su Ostia e questo consente di poter scegliere il proprio target quindi chi vuole prendere la casa vacanze per stare per conto suo chi vuole il distamare, chi vuole un taglio lassari noi riusciamo ad accontentare un po' tutti questo crea veramente un, un turismo importante che anche se siamo in difficoltà come diceva eh, il grande Filippo però lo stimolo c'è, bisogna continuare a stimolare quello che c'è di vivo e noi ci impegniamo tutti i giorni su questo. Federico, voi che avete delle strutture ricettive, in che maniera avete affrontato il tema Covid? Ma guarda, questo, questo, è, questo è, di, è un argomento di responsabilità e di un'importanza estrema. Noi pensa che abbiamo risposto al Covid eh, facendo una uh, società di sanificazioni, Roma Sanificazioni, che ha operato in maniera professionale perché ci siamo un po' rimentati, cioè, un po' come le aziende di moda che, che hanno fatto le mascherine o eh, gli, gli, gli, gli, tutti gli strumenti eh, necessari per affrontare questa emergenza. Noi abbiamo l'ha affrontato direttamente eh, con professionisti e eh, facendo gli interventi eh, sulle sanificazioni. Ovviamente le nostre strutture sono ipersanificate, certificate, eh, ripeto c'è un focus importante sulla casa vacanze, quindi il Romano ricerca la casa vacanze proprio per trascorrere alcuni giorni al mare, sul litorale romano, e parentesi quest'anno come negli ultimi anni è stupendo, un mare incredibile, colori e una pulizia che quasi appunto non appartiene, ad Ostia, ma è una realtà, e quindi la casa vacanze per il Romano è molto ehm, ricercata. Stai per conto tuo, angolo cottura, strutture professionali, e riesci a fare un soggiorno di qualità a prezzi eh, molto di mercato. Allora quindi viva il turismo romano, io voglio uh, dire ai nostri ascoltatori dove possono trovare altre informazioni, voi avete sia una pagina Facebook che Ostia Holiday SRL e poi anche un sito internet ostiaholidaysrl.com e c'è un numero di telefono che è il 348 6684 793 per prenotare e avere tutte le informazioni del caso, mi confermi ho detto tutto bene? Ti confermo, tutto giusto e le telefonate ci sono, cioè la gente ha voglia di farci un po' di mare perché è giusto. Usciamo da questo periodo do, mh, ancora in corso l'emergenza, però insomma il lockdown è stato pesante per tutti, veramente per tutti, e quindi adesso un po' di eh, aria sana, un po' di mare... Insomma, eh, mi sembra un po' un diritto in questo momento. Allora Federico, io ti ringrazio, noi ci sentiremo il prossimo martedì. Io so che tu sei anche titolare in un bar, io voglio dirti che l'altra volta al, ad Ostia, giusto, si chiama il Grid, il Grid Bar? Sì, il Grid Bar fa parte, è, è l'hotel bar, quindi accanto alla reception ci aiuta a cogliere al meglio viene sul litorale. Sì, io ci sono, sono passato, ho degustato un ottimo caffè, anche dei prodotti tipici, però là eravate sintonizzati sul Radio DJ. Io vi dico che oggi pomeriggio ripasso se non siete <ride> sintonizzati su RID 96.8 ti faccio un casino dentro al bar, Federico. No, no, in questo momento sei live anche lì, nelle nostre strutture... Con la Smart Web in tutte le strutture siamo, siamo live vi ci stanno ascoltando. Tanto. Allora Federico io ti ringrazio, salutiamo anche Tess lì al bar che ci sta ascoltando in diretta. Voi rimanete sintonizzati perché avremo ospite il grandissimo Solange. Ciao Federico! Un abbraccio a tutti, ciao, buona giornata!